Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con i principali temi dal mondo del fisco e del lavoro. In apertura sulle pagine di informazione fiscale ci soffermiamo sull'avvio del modello 730 ricompilato per poi passare alle lettere in arrivo dall'agenzia delle entrate e riscossione e proseguire sui tempi di erogazione del bonus 200 euro. Ancora ci soffermeremo poi sulle eh, lavoratrici madri e sulle modalità di convalida delle dimissioni. In conclusione ancora ci soffermeremo sulla sezione economia della Corriere.it. Ma entriamo nel vivo della notizia del giorno, da oggi 23 maggio è possibile accedere al modello 730 precompilato 2022, la scadenza resta fissata al 30 settembre e dal giorno 31 è possibile procedere con le modifiche e l'invio dall'agenzia delle entrate tutte le istruzioni e i tempi da seguire. Per accedere da oggi 23 maggio alla precompilata è possibile utilizzare le canonizzazioni e credenziali quindi SPID CIE e CNS in via residuale sarà ancora possibile utilizzare le credenziali fisco online e il PIN-IMS dispositivo. Con netto ritardo quest'anno la dichiarazione dei redditi pronta all'uso viene messa a disposizione dei contribuenti. Il termine ordinario infatti è il 30 aprile e negli ultimi anni il, la data a partire dalla quale è possibile eh, visualizzare il modello 730 precompilato è, è, si è spostata sempre di più in avanti e in un certo senso quest'anno eh, segna un po' un record. Nell'articolo dedicato una panoramica sulla tabella di marcia e sulle regole e istruzioni da seguire. Passiamo poi all'agenzia delle entrate e riscossione. Lettere in arrivo sono gli avvisi di intimazione per i quali il debitore ha 5 giorni di tempo per il pagamento o per la richiesta di rateizzazione. Fino al 30 aprile scorso i contribuenti decaduti da precedenti piani di rateizzazione prima della sospensione Covid avevano la possibilità di accedere ad una nuova dilazione senza necessità di eh, saldare le rate. Trascorsa eh, quest'ultima scadenza, L'Agenzia delle Entrate e Riscossione sembra aver ripreso l'ordinaria attività, eh, inviando appunto gli avvisi di intimazione ai contribuenti interessati. Per i contribuenti che ricevono questo tipo di comunicazione dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione c'è anche la possibilità di richiedere la rateizzazione, una via che presenta comunque una serie di criticità evidenziate nell'articolo pubblicato sulle nostre pagine. Passiamo poi al bonus 200 euro con una eh, panoramica sui tempi di pagamento che sono eh, certi e definiti nel testo del decreto aiuti per alcuni eh, beneficiari, mentre restano da definire per altri eh, destinatari. Luglio è eh, il mese in cui l'assegno contro il caro prezzi sarà ricevuto da lavoratori dipendenti, pensionati, colfe e badanti che lo devono però richiedere e nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza. Eh, una data invece non definita e mobile legata alle denunce dei datori di lavoro è stata eh, indicata per una serie di altri beneficiari del bonus 200 Euro. Solo per fare qualche esempio, si tratta di coloro che percepiscono l'indennità di disoccupazione o anche titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ancora i lavoratori dello spettacolo, quelli stagionali e gli incaricati alle vendite a domicilio. Un discorso a parte poi va fatto per eh, lavoratrici e lavoratori autonomi e professionisti e professioniste, per i quali non solo c'è da definire i tempi di pagamento, c'è anche da definire l'importo e le modalità di erogazione con un apposito decreto che dovrà arrivare entro metà giugno. Dall'INL poi arrivano nuove istruzioni per la convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, si torna al colloquio con la possibilità di svolgerlo online, quindi eh, si superano le eh, istruzioni, le modalità eh, previste in fase emergenziale che semplificavano questa eh, procedura con l'invio di un modulo online, ma c'è anche la novità, la si torna quindi al colloquio in presenza con la possibilità però di richiedere eh, un un incontro con i funzionari in via telematica. Nell'articolo pubblicato sulle nostre pagine anche il modello da utilizzare per la richiesta. Spostiamoci ora sulle pagine del Corriere.it, in particolare nella sezione Economia. Eh, mutui il fisso ora costa 100 euro in più in apertura sulle pagine di Corriere.it. In evidenza i numeri del giorno, 113 miliardi è il valore dei bonus per casa, famiglie e lavoratori, sono circa 40 e questo è il loro costo. 200 milioni invece sono i fondi per le imprese femminili. Eh, che sono andati tutti esauriti in un giorno solo si passa poi a un focus sul bonus internet veloce e sulle aziende italiane che resistono in Russia Pirelli, De Cecco, Marcegaia, Ferrero, Enel Attenzione puntata agli effetti della crisi in Ucraina, della crisi energetica e carrellata di bonus sempre nella pagina di economia del Corriere.it. Ma entriamo nel vivo della notizia di apertura eh, di oggi che riguarda appunto i mutui, tasso fisso o variabile, l'enigma dei tassi di interesse e inflazione, come scegliere eh, una guida, quindi, eh, per orientarsi tra i mutui eh, ai tempi dell'inflazione. Anche se il costo dei mutui non entra nel paniere Istat per le famiglie che vogliono comprare casa, il dato conta. Gli effetti eh, sono rilevanti. Alla fine di aprile 2021 la rata di un mutuo a 20 anni da 136.000 euro costava 634 euro, mentre a fine aprile si attesta a 717, con un incremento che supera quindi il 13%. A 30 anni si è passati da... 453 a 541 euro, con una salita ancora maggiore, quindi del 19%. Sui mutui variabili invece finora non ci sono state particolari tensioni. L'articolo pubblicato sulle pagine del Corriere fa una serie di esempi pratici per permettere ai lettori di eh, orientarsi eh, nella scelta del mutuo e del tasso fisso o variabile, eh, dando appunto degli strumenti una visione concreta Età del periodo. Con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi finisce e noi vi diamo appuntamento sempre a domani alle ore 13.30. Arrivederci.